Eccolo, arriva. È il calcare. Il calcare graffia e graffio dopo graffio rovina il tuo bucato. Come rovina la lavatrice. Non a me. Io mi proteggo dal calcare con Calfort. Lo aggiungo al detersivo a ogni lavaggio e dissolvo il calcare. Così proteggo il mio bucato. Con, Cal a mi con Calfort. benvenuti su questo canale. Io sono Misticavalli. Oggi vi presento un sistema per eliminare il cacale dalla lavatrice senza usare questo sistema che fa male alla salute e che inquina. Quindi buttiamo via questo, seguitemi sul video e soprattutto lanciamo la intro! I don't matter over I don't matter no my don't matter one I don't matter my don't